Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, ecco la nostra rubrica sulle domande. Donato eh, mi ha fatto una domanda che a questo punto, eh, perché arrivano tante domande chiaramente anche dalla nostra, dalla nostra chat e dal blog, di, anche di Terre, di Terre della Bibbia, che saluto la domanda di Donato l'ho scelta perché mi dà l'occasione innanzitutto di chiarire alcune cose che è giusto sempre chiarire, avete ragione perché gli utenti siete voi e non noi e quindi dobbiamo rendere ragione di quello che diciamo per essere un po' più credibile, se non ha. però mi dà l'occasione di spiegare un po' tutto che, il discorso che stiamo facendo nei corsi advanced, quelli che sono momentaneamente bloccati dalla piattaforma e cioè il discorso eh, la domanda è questa eh, prof. tu ci parli sempre del, del, parla, fa sempre questo accenno all'agnosi al dualismo ma ci spiega che cos'è allora per spiegare che cos'è il dualismo gnostico che purtroppo ha ehm, da sempre l'agnosi nasce <ride> probabilmente nel IV, V secolo avanti cristo e ogni religione ha elementi gnostici all'interno, ma di questo l'avevamo già accennato un paio anni fa, e ci vorrebbe un corso lunghissimo e poi non basterebbe il teologo. Ci vorrebbe un filologo, un antropologo e un sociologo, come minimo, più il filosofo chiaramente, che è, sarebbe la cattedra principale, perché è un movimento di teosofia, quindi ci vorrebbe un filosofo. E non sono i miei 30 esami di filosofia che mi possono abilitare a fare questo perché ci vuole veramente un dottore, non un laureato, un dottore, un ricercatore. Lo cerco e eh, lo trovo, eh, ah, ve lo trovo, ma è quello che manca, lo trovo. C Ho un paio di miei amici accademici, uno più vecchio di me, uno più giovane di me, però tutti bravissimi, e sto provando a vedere se riesco a circuirli e metterli, metterli un po' nel, nella, nostra, nella nostra community, chiamiamola così. Provo a dire però delle cose dal punto di vista teologico. Ecco, allora, il discorso dell'agnosi, è un discorso molto delicato, perché il dualismo, questa domanda è venuta perché ho fatto il video no, eh, ieri l'altro e, e ho fatto questo accenno, parlando della, dello Spirito Santo sul femminile dell'Eterno. Allora, il dualismo ragiona come eh, un contrappeso. Materia-Spirito. Due enti inconciliabili. Ovviamente la Bibbia non dice così, ma lasciamo stare la Bibbia per un attimo. È l'impianto, Gnosti. Poi, maschile-femminile. e femminile. Pensate al mito di androgino. Luce e tenebra. Cioè, si ragiona... Legge, affrancamento dalla legge, ordine, caos, yin e yang. Ora, questo è l'impianto. È un impianto logico? Sì, ecco la fregatura. Noi uomini pensiamo che l'impianto logico sia assolutamente, in quanto logico, vero vi ho già fatto dei silogismi sbagliati al liceo ce ne insegnava il professore di storia del pensiero filosofico che noi chiamiamo erroneamente professore di filosofia silogismo, ve l'ho fatto l'altro giorno la gallina è un bipede penuto Walter è un bipede, ancora un po' penuto Walter è una gallina tutto meno con una galina, sarà un ex gallo, ecco. quindi questo è il problema, questo è l'impianto, adesso arriviamo al dunque, se io questo lo porto nel mondo cristiano, necessito, ecco il problema, di due principi, non due principi, uno è un principe biblicamente, di due principi, il principio del bene, che sarebbe Dio, il principio del male, che sarebbe Satana, è gioco è fatto. Primo perché la Bibbia è stata scritta per dire il contrario di questo. E io posso fare, non 750 video, 75.000 video, non riuscirei mai a convincervi. Non che io voglia convincere qualcuno, ma darvi neanche il sospetto che biblicamente non sia così. Perché io mi rendo conto delle, delle, delle capacità che, che ho io e delle capacità che, che non ho. E quindi non, non riesco. Non sono lo spirito santo sono una creatura piuttosto anziana quindi eh, non ho questa possibilità però almeno darvi il sospetto perché qual è il gradino successivo gnosi? primo che io dopo voglio conoscere l'agnosi no questo dualismo in questo in questo principio dualistico il principio del bene che sarebbe il cristo di un generale cristo in particolare però poi quando io faccio qualcosa di negativo, non dico quello che invece la scrittura mi dice in Giacomo 1,14, Linetta 15, che la concupiscenza viene da me e partorisce il peccato. Noi siamo tentati dalle nostre concupiscenze. No, no, Sì, sappiamo che c'è quel versetto, ma in realtà è Satana. Io sono stato un cretino, sono caduto, ma è Satana l'origine del mio problema, non sono io, è Satana, è Satana, addirittura è considerato anche un individuo solo, poi ci sono i suoi demoni, quindi c'è tutta una gerarchia nella nostra mitologia mentale, no? culturale. Quindi il primo livello dell'applicazione dell'agnosi della, della, dell e del dualismo, quindi viviamo una vita spirituale e non carnale, adesso arrivo, eh. Donato lo so che è la presa un po' lunga, ma credimi, è interessante questa cosa. Il primo livello è la deresponsabilizzazione. In fin dei conti, se pecco, il principio, l'origine, la, l'archè della colpa è Satana. Io posso chiedere lo sbagliato, chiedo perdono, ma in fondo non sono io l'origine del mio male, è Satana. Poi magari vado in assemblea, confesso il mio peccato, poi visto che siamo sotto la grazia e non sotto la legge, che è una verità, mica risarcisco, tanto Dio mi ha perdonato, non mica risarcire, confondendo la pena con la colpa, capite? Però ci stiamo prendendo in giro. la gnosi è perfetta da questo punto di vista, perché? Perché poi per evitare di peccare devo umiliare la mia materia, la mia carnalità, eh, dice l'Apostolo Paolo che c'è la carnalità, uomini carnali, però Paolo nella lettera ai Romani parla anche di uomini psichici che si oppongono agli uomini pneumatici, solo che psichia vuol dire anima, quindi vedete che non è un problema di materia e di spirito il problema, perché per Paolo la radice del nostro peccato, che è ovviamente è noi nel peccato originale, è noi nella nostra natura corrotta, di fatto è in mano all'uomo psichico, che poi diventa sarchico, cioè carnale, e uccide l'uomo spirituale. E per noi l'uomo spirituale è l'uomo che prega. Quindi una mamma che si alza la mattina alle sei, governa la casa, prende i bambini, fa da mangiare, veste il marito, lo manda fuori, e magari mentre fa tutta sta roba, volge il suo pensiero a Dio, non è santità questa questo è un obbligo dell'ufficio il marito magari va in chiesa a fare la riunione di preghiera alle 7 di mattina lui è l'uomo spirituale c'è qualcosa che tocca poi magari va a fare l'uomo spirituale perché magari è un anziano e lo deve fare per farsi vedere quindi lui non sarebbe carnale Lui non sarebbe caro, lui è spirituale. Allora, Paolo non è il capo dell'agnosi. Paolo anzi fa la differenza tra vera agnosi e falsa agnosi. Vera conoscenza e falsa conoscenza. La falsa conoscenza è intellettuale e basta. Conoscere l'Evangelo per il messaggio che Dio mi ha dato. La vera conoscenza è la pratica. In ebraico la parola conoscere vuol dire avere una relazione fisica con l'altro o con l'oggetto. Io conosco un libro, lo conosco nel senso, lo frequento. Conosco una donna vuol dire che io e lei siamo una carne uno. uno. Carne uno? Ah, è così, eh? in ebraico è così. Non è qua. È qua, conoscere. Il fare. Ecco il discorso del peccato. Quindi la primo, il primo gradino della dell gnosi del dualismo, è che tutto ciò che è di materiale e carnale, è tutto negativo dovremmo dirlo a Dio però perché Dio ha creato l'uomo dopo averlo fatto se vi andate a vedere i commenti di Genesi io su questo ho picchiato molto forte perché ci chiamiamo Adam? perché veniamo da Adamà lui preso adamà ha preso dell'Adama e l'ha insufflata e l'ha inspiritata nefeshkaiat e Nishmat e il nefeshkaiat e la ruach e il soffio creato ovviamente non è un pezzo di Dio che è di noi, eh? Altro elemento della gnosi, siamo tutti ripieni di Dio, del Spirito, ce l'abbiamo in tasca, quindi tutti insieme formiamo il pleroma, il pleroma, eh? Vi è dato, diciamo, la, la fruizione ecclesiale del discorso gnostico, perché il pleroma e la gnosi è molto più, molto di più, però il meccanismo è sempre quello. Chiaro il concetto? Quindi... C'è un problema di impostazione di vita cristiana. Quindi, caro Donato, che cos'è il dualismo? Il dualismo è tutto ciò che, negli opposti di ciò che noi troviamo, nel nostro caso ovviamente il dualismo della scrittura, crea poi l'equilibrio. E allora noi abbiamo una falsa gnosi e una vera gnosi. Il dualismo nella Bibbia non esiste. Non esiste il dualismo esiste nella teosofia poi se una persona che è immersa in una teosofia gnostica come la nostra nel ventunesimo secolo prende in mano la Bibbia decodifica le parole della Bibbia e le mette dentro una casella che ha già nella testa che è quella del dualismo. quindi Satana è il principio del male e della tenebra Dio è il principio del bene e della luce amici fruttori del canale questo è il più grande inganno del demonio se io dovessi dire qual è l'inganno principale del demonio direi è questo perché sotto questa ottica tutta la scrittura è deformata tutta completamente ora io non sto parlando male di qualcuno io sto chiarendo teologicamente, quindi un settore molto limitato del discorso gnostico per quanto riguarda la domanda di Donato quindi eh, sto cercando di analizzare dei pensieri dualisti ecco perché ieri in, in, sul canale parlavo delle, delle sigizie no? le sigizie, perché poi se lo applichiamo dal punto di vista antropologico vediamo che c'è il maschio e la femmina l'ideale è la sintesi il mito di androgeno, l'origine dei sessi è da androgeno e ad androgeno si vuole tornare allora non è una questione del degrado morale è una questione a monte di teosofia è la teosofia che va studiata perché poi io leggo la Bibbia così, la leggo male, perché la Bibbia è, tutto, è, è, è pragmatica, la Bibbia parla di fatti, di conoscenza, di leggi, di Torah, onorare Dio nel, nella pratica della vita materiale, nel vestirsi, nel mangiare, nell'onorarlo nel, nel talamo, capite? Cioè siamo in un altro pianeta completamente. Non c'è il demonio all'origine di questo, c'è la nostra visione malsana di antropologia. È facile dare la colpa al demonio, tutta colpa del demonio. La vera gnosi è amorale, non ha morale: perché l'origine di tutto è l'ignoranza. E la conoscenza è soteriologica, cioè ti dà la salvezza, ma è un termine che ignosi non si usa, il termine salvezza, lo usano gli ignostici cristiani e poi dicono che Gesù è la salvezza, sentite il passaggio, Gesù è la salvezza, c'è scritto, però poi dopo noi non abbiamo un contatto con Gesù, ma con l'Evangelo di Gesù, cioè la buona notizia che riguarda lui da conoscere e da credere. Quindi se io conosco e credo la buona notizia, cioè che Cristo è morto in croce e mi ha salvato, che non è un termine salvato, non è un concetto gnostico, io accedo alla conoscenza della verità, quindi sono salvato. Quindi se sbaglio è colpa del nemico, se faccio qualcosa di buono è merito di Dio. Deresponsabilizzato al massimo. Io non ho più responsabilità e quindi non ho più libertà e quindi... Qui scatta il discorso, per esempio, della doppia predestinazione. Ma se andiamo avanti fino in fondo nella logica, la doppia predestinazione è derisponsabilizzante, perché se la mia vita è già stata stabilita, quindi io non sono libero di scegliere realmente, se pecco non mi si può imputare né il peccato né la pena, quindi nella colpa né la pena. perché io sono in carcere. Quindi il Cristo che è venuto a liberarmi per la Pasqua di fatto non mi ha liberato sì sì non imputa il mio peccato però io rimango su questa terra da salvato su questa terra nel tombino e nessuno mi tira fuori perché non c'è la Pasqua la Pasqua è liberazione capite il, il giro perverso del, del dualismo figli delle tenebre sono sempre quelli altri, quelli del mondo. E allora io sto su Marte. Io sto, dice, siate siete nel mondo, ma non siate del mondo. L'altro elemento del, del dualismo è l'anticosmismo, l'antimondo. E un altro elemento è non vivere mai il presente, ma prepararci al domani. Quindi si parla solo dell'Apocalisse, della fine del mondo, non si parla che oggi io sto decidendo la mia vita, con le mie scelte, no, quello, quello se sbaglio è colpa del demonio, colpa del principio del male, non lo dico ma lo penso. Noi dobbiamo parlare della fine del mondo, dell'apocalisse, della pandemia, dei vaccini, noi dobbiamo parlare di quello, perché? Perché... Sto, vedete, depolarizzando le mie responsabilità le mando ad Ara, al principio del male, perché dietro c'è Satana, l'anticristo, il falso profeta. Poi dopo nei siti avete ah, quello, è quello, quello, quello, è quell'altro. Si fanno nomi di famiglie, nomi di personaggi, di leader religiosi, tanto la colpa è sempre loro. Eh, beh, beh, per forza sono gli strumenti del, del, del Dio del male, perché poi alla fine è il Dio del male. No, che bello, bel quadretto. E io oggi mi, mi perdo biblicamente perché, perché mi depolarizzo. Quindi se faccio qualcosa di bene è Dio che me lo fa, se faccio qualcosa di male è Satana che mi impone di farlo, perché poi alla fine sono siamo nel mondo, bla bla, ci piangiamo addosso. E questo, questo, è, questo è il motivo donato per il quale io ogni tanto sbuffo e parlo del dualismo, dimenticandomi, dimenticandomi di, di, faccio così poi ce l'ho davanti, Giacomo 1, 14, 15 dovremmo scriverlo a caratteri cubitali in tutte le chiese all'entrata siamo troppo importanti per Dio per farci appaltare a due principi io stimo intellettualmente Agostino di Pona la metà dei libri che, che ho qua sono suoi vabbè in latino poi avevo allora, dei professori che in patologia ci picchiavano forte su Agostino io mi ricordo il trauma del De Trinitate che non sono mai riuscito a superare il sesto libro perché è scritto in un latino incomprensibile ma oltretutto erano anche le terminologie trinitarie di Agostino che mi risultavano incomprensibili però Agostino pur essendo diventato il gigante no? che è stato che, che, che ha influenzato tutta la teologia latina dell'Occidente, eh, però la matrice manichea la manifesta sempre, c'entra a fare, c'entra a fare, la manifesta, eh, la manifesta, la tiene sotto controllo, la... però la manifesta. Ognuno di noi è stato inquinato da questo manicheismo, no? eh, da questo dualismo, anche lui, lui è stato il grande cantore di come evitarlo, eh? Agostino di Poll. Però, eh, per la Chiesa Cattolica, dottore della Chiesa. Però, dobbiamo convivere. Se io non so che ho questo male dentro, perché vivo in una società dualista, dopo quando leggo la Bibbia, la leggo male. Scelgo alcune verità a scapito di altre. In greco, la parola scegliere, termine, scegliere, verbo scegliere, è qui la, la parola eresia. Ricordatevi che l'eresia non è mai una falsità, eh? L'eresia è una estremizzazione assolutistica e assoluta della verità. E la colpa non è di Satana. Eh? Dice no, ma lui è l'origine. Dio ci ha dato la testa. Usiamola. Donato, spero di averti risposto. Ti ho fatto fare un giro teologico sulla, sul dualismo, sulle gnosi e sui pericoli dell'agnosi. gnosi.